Buonasera a tutti, anche stasera viviamo il tempo della preghiera iniziando con l'ascolto della musica della banda e come già abbiamo fatto in queste ultime eh, sere iniziamo con una breve preghiera che ci aiuti a metterci in quell'atteggiamento spirituale importante. Ci invochiamo Maria che ci aiuti nel nostro cammino e poi faceremo, faremo un eterno riposo per a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 adesso è nell'ora della nostra morte Amen l'eterno riposo dona a lui o oh Signore splenda a lui la luce perpetua riposa in pace Amen iniziamo con l'ascolto e poi alle ore 18.45 cominciamo lo spostamento mentre c'è l'ultima marcia e alle 19 finiamo la musica e ci mettiamo in preghiera qui in chiesa Thank you. Siamo nei posti assegnati e cominciamo il momento di preghiera che è stato preceduto da questo ascolto della musica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cantiamo.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 La negazione, Gesù, Pietro, una serva, un soldato, Baldassare e Pisciotta, 1769, ceto, barbieri e parrucchieri. Protagonista del settimo gruppo processionale è Pietro, che nella notte inoltrata del giovedì, nel cortile del Sinedrio di Gerusalemme, riconosciuto come compagno di Gesù, prima da una selva e poi da due uomini che stavano vicino al fuoco per tre volte rinnega di conoscerlo il gruppo viene denominato nei documenti d'archivio Divi Peti Plangentis con riferimento alla lacrima che compare sul volto dell'Apostolo dopo il pentimento per aver negato di conoscere Gesù atto 1 dicembre 1661 Notaio Lomonaco nel 1769 lo scultore Baldassare Pisciotta venne incaricato dall'Arte dei Barbieri di realizzare ex novo il gruppo La Negazione, l'oro affidato fin dal 1661. Nell'atto di commissione, 15 ottobre 1769, notaio orrenda, è minuziosamente descritta la tecnica polimaterica cosiddetta del legno, tela e colla con la quale lo scultore avrebbe dovuto eseguire le statue secondo il bozzetto preparatorio dell'opera da realizzare da lui stesso presentato ai consoli dell'arte Pisciotta per contratto avrebbe dovuto eseguire le statue il legno cipresso nelle sole teste braccia, mani, piedi ed in quella porzione di gambe e petto di San Pietro quali dovranno comparire nudi tutto il resto, cioè la struttura interna che doveva consentire il fissaggio degli arti e delle parti nude nonché l'ancoraggio alla vara doveva essere di legno di castagno rivestito di sughero le figure dovevano essere vestite di tela e colla e i vestimenti trattati con una prima mano di gesso sazio di colla, e sopra esso il colore. La lucidatura doveva essere effettuata con olio di lino per i vestiti e con l'olio di noce per il colore delle carni. Nell'atto sopra indicato si specifica anche che l'opera doveva essere consegnata dieci giorni prima del Venerdì Santo del 1770. Lo scultore aveva quindi a disposizione circa sei mesi di tempo per realizzare quattro sculture in legno, tele e colla, Gesù, San Pietro, una serva, un soldato, e un gallo tutto di scultura, ossia tutto in legno. Lo stesso Pisciotta doveva fornire anche la vara, nel suo piano di tavolone di pioppo e nei fianchi e cornici di tavole veneziane. Con le convenevoli gaffe di ferro e sue aste di legno castagna dipinte di color piombino. La stessa bara doveva inoltre essere fornita di quattro braccieri intagliati e di numero quattro fusti per i fanali, e nelle sue cornici braccieri, fusti ed altri ornamenti essere dorata di mistura e nella parte piana dei fianchi di quel colore richiesto dai deputati dell'arte sopra fondo di argento con qualche fiorame di pittura e d'oro nel realizzare l'opera Baldassare Pisciotta interpreta in modo realistico la scena e la rende viva ed eloquente attraverso i gesti e gli sguardi dei personaggi Dedica inoltre particolare attenzione alla resa dei corpi in movimento, posti di scorcio oltre che alla caratterizzazione e alla espressività dei volti. Pietro, facilmente riconoscibile per la consueta iconografia fissata nel V secolo, secondo la descrizione fatta da Eusebio di Cesarea, III-IV secolo, è un uomo di mezza età dai tratti somatici marcati e popolari. Con barba crespa, capelli grigi, ricci e corti, sempiato, col ricciolo isolato, così come lo vediamo nel gruppo Gesù nell'orto attribuito allo stesso Pisciotta. È colto nell'attimo in cui, dopo il diniego, incrocia lo sguardo eloquente di Gesù e, portandosi la mano destra al petto, ha un gesto di contrizione e pentimento. Gesù. Mentre segue il soldato che lo tiene legato, fissa Pietro con uno sguardo di compatimento e di perdono, ma non di rimprovero, come per ricordargli la l'aberarsi della sua profezia. Oggi, prima che il gallo canti, mi rinnegherai tre volte. Vangelo di Luca. Pisciotta, nel cogliere questi sentimenti, fa della figura di Cristo una delle più espressive di tutta la collezione dei misteri. Una cura particolare dedica inoltre all'abito e all'armatura del soldato, sia nella foggia che nella decorazione, e ai calzari che indossa ornati da mascheroni. Nel gruppo è presente anche la serva intrigante, che per prima aveva riconosciuto Pietro, ben definita dal Pisciotta nei caratteri fisionomici popolani e nella posa rotante nello spazio. Le sta vicino un bracere indicante il fuoco acceso nel cortile del Sinedrio. La presenza del gallo, divenuto attributo di Pietro ed uno dei simboli della passione di Cristo, ricorda il rinnegamento prima del suo canto, come Gesù aveva predetto. Nel 2002 il gruppo, fortemente annerito per il fumo dei ceri e la sovrapposizione di molti strati di pittura, è stato restaurato da Maria Scalisi. fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce.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 misteri che abbiamo fatto nei giorni precedenti e oggi stiamo vivendo questo della negazione seguono passo passo il racconto della passione infatti io non, non salto dei versetti o, o meglio se ieri abbiamo vissuto quello davanti ad Anna perché si trovava in mezzo il colloquio di quello che abbiamo letto ora però siamo sempre, stiamo sempre leggendo passo passo il brano questo brano della negazione o rinnegamento di Pietro noi lo troviamo in tutti gli evangelisti io ho voluto leggere quello secondo Giovanni ma tutti gli evangelisti ci parlano di questo momento e tutti gli evangelisti ci dicono che questo momento era stato preannunziato da Gesù a Pietro durante la cena quando Pietro, sempre pieno di entusiasmo aveva detto che era pronto a morire con Gesù quando Gesù aveva preannunziato il traditore uno di voi mi tradirà e Pietro, pieno di entusiasmo no, io sono pronto sono pronto a morire con te e Gesù gli dice tu sei pronto? sappi che mi rinnegherai tre volte stasera stessa e poi appunto si sentirà il gallo del canto prima del gallo del canto ora del canto del gallo ho sbagliato <ride> del, del canto del gallo ora quale riflessione ci fa fare questo rinegamento? le riflessioni sono tante perché negare Negare se stessi, negare chi si è, e non è certo bello. Negare se stessi per salvarsi, perché probabilmente Pietro ha paura, era pronto a dare la sua vita, ma nel momento poi immediato di quello che serve non è così pronto. Questo ci aiuta a capire la nostra vita come siamo pronti a dare a non solo a identificare noi stessi ma a mostrare la verità di noi stessi proprio ieri parlavamo della verità Gesù diceva io ho parlato apertamente tu vuoi sapere mi diceva Sommo Sacerdote Anna sulla mia dottrina su quello che insegno ma io ho parlato apertamente non ho avuto paura di dire tutto di, di, a tutti Oggi tu mi chiedi di nuovo, ma domanda, perché non ho niente da nascondere. E invece Pietro si nasconde. Però da un lato vediamo un Pietro che segue Gesù. La parola seguire nel Vangelo non ha solo un significato fisico di seguirlo dietro, eh, di essere dietro una persona, seguire una persona, ma nei Vangeli il verbo seguire ha un significato di discepolato quindi quando ascoltiamo la, la parola seguire se qua è un riferimento chiaro che Pietro con quest'altro discepolo sta seguendo dove viene portato Gesù dall'altro forse in cuor suo c'è di voler essere un discepolo ma nel momento della prova della tentazione si ritrova a negare quello che lui è tu sei un discepolo io no, non lo sono il discepolo che nega il proprio maestro in fondo non è più discepolo non lo segue più nonostante che lui si trova lì a pochi passi da Gesù ma sta negando la sua stessa identità e senza certo poi sappiamo bene come Pietro si riprenderà da questo rinnegamento però in quel momento non lo conosce. La paura fa parte della nostra vita. Chi di noi non ha paura di fronte alle scelte o specialmente quando la nostra vita è in pericolo? Anche noi oggi in questo tempo abbiamo paura. Abbiamo paura ancora del contagio ma specialmente l'abbiamo avuto anche prima e ne abbiamo ancora paura perché non è che è finita. Abbiamo paura della guerra Sappiamo bene che ancora nemmeno quella è finita, forse nemmeno è cominciata, o se è cominciata, ancora siamo nel bel mezzo di una guerra. La paura fa parte di noi. E allora, come si reagisce di fronte alla paura? Di fronte alla paura si reagisce intanto affidandoci al Signore, chiedendo al Signore il coraggio di testimoniarlo, di fare il nostro dovere in questo caso, siccome si parla di discepolato, di essere discepoli del Signore. Vedete che queste paure le viviamo piccoli o grandi sempre nella nostra vita. Quante volte anche fin da bambini, magari a scuola abbiamo avuto paura di affrontare le cose, ma anche da grandi abbiamo paura. Dicevo la paura, non dobbiamo rinnegare la paura perché fa parte della nostra vita, dobbiamo soltanto essere coscienti della paura coscienti che siamo abbiamo paura ma in questa consapevolezza anche prendere il coraggio di nonostante la paura io sono sempre me stesso mi identifico sono io al contrario di Pietro che invece dice non sono io non lo conosco non sono io quello che voi dite quindi questo rinnegamento ci fa prendere consapevolezza dei nostri limiti, delle nostre paure, ma ci deve anche mettere in moto nella nostra vita che la paura la dobbiamo vincere soltanto con il coraggio e con la fede del Signore. Anche perché il Signore ci dà sempre dei segni. Come già aveva avvisato Pietro, gli ha detto vedi che ci sarà un segno quanto gallo canta, tu già mi hai rinnegato è questo che deve fare prendere consapevolezza che forse hai sbagliato, mi hai rinnegato dobbiamo essere attenti allora ai segni che succedono nella nostra vita perché a volte attraverso la parola di una persona, di un amico ma anche a volte di una persona che noi non conosciamo possiamo prendere consapevolezza di quello che siamo o dove abbiamo sbagliato perché possiamo sbagliare, siamo uomini Possiamo rinnegare Però dobbiamo saperci ravvedere Sempre Gesù aveva preannunziato a Pietro Che lo, lo avrebbe rinnegato Però gli aveva detto anche Quando tu ti ravvederai Cioè hai capito che hai sbagliato Conferma i tuoi fratelli Se il gallo o il canto del gallo Diventa un segno per risvegliare lui la sua coscienza di averlo rinnegato, allora in quel momento uno non deve nascondersi ancora di più perché ha sbagliato, perché ha rinnegato, perché non ha, non ha evidenziato la propria, eh, la propria identità, ma nel momento in cui un segno sarà il gallo del canto, sarà la parola di qualcuno, ci mette in moto e ci dice eh io ho sbagliato in questo, allora prendo il coraggio per dire e incoraggiare anche le altre persone come Pietro poi incoraggerà gli altri fratelli, gli altri discepoli sarà lui a incoraggiare, lui prenderà un po' la guida di quel gruppo di discepoli dopo la risurrezione. perché? Perché si è reso conto di avere sbagliato e nel rendersi conto però fa un passo avanti la cosa più difficile a volte è riconoscere che sbagliamo riconoscere che possiamo sbagliare riconoscere che nella nostra vita facciamo degli errori soltanto dopo averlo riconosciuto possiamo metterci di nuovo in moto quando invece la superbia l'orgoglio ci dice che noi dobbiamo sempre affermare che noi facciamo sempre tutto giusto che non ci scusiamo mai allora sbagliamo nel modo di andare avanti non è questo riconoscere la propria identità L'identità nostra è a volte piena di limiti, ma riconoscere i propri peccati e i propri sbagli ci fanno dire io sono come te, un fratello che sbaglia, ma insieme, proprio perché io ho sbagliato, ho riconosciuto il mio errore, ora insieme cerchiamo di superare quelli che sono le situazioni difficili, le paure, perché le paure, come dicevo, fanno parte della nostra vita. Superiamo e vinciamo la paura. Non per niente la parola di Gesù risorto sarà sempre non temere non dobbiamo avere paura non temere perché il Signore è con noi con questo augurio allora ci affrontiamo le difficoltà della vita affrontiamo le difficoltà di questo mondo affrontiamo le situazioni difficili che stiamo vivendo ma con coraggio con impegno e superando la paura e aiutando anche gli altri a superare la paura per costruire un mondo nuovo. Ora, mentre cantiamo, come sappiamo dedichiamo questo momento alla raccolta per la carità.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 Maria, la il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio di Enipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amo. Cantiamo prima del congedo. del Congedo voglio sempre ringraziare voi tutti per la presenza, dal sindaco il vice sindaco il, il, le presenze del CETO e voglio fare complimenti particolari anche a questo CETO e anche al maestro della banda musicale per il rispetto degli orari e anche a tutti quelli che precedentemente sono stati rispettosi degli orari perché significa che si rispettano gli altri e quando si vuole si può essere rispettosi degli orari Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.